Ciao a tutte, allora oggi vi faccio vedere tutti i vari acquistini che ho fatto da Terranova con i saldi Terranova io lo adoro perché trovo tutte le cose sfiziose, pucciose e io in estate sono i vestiti pucciosi all'ennesima potenza allora parto che vi ho tenuto lo scontrino, lo scontrino, l'etichettina di tutto così si vedono i prezzi dunque ve le faccio vedere perché sono magliette semplici e poi t-shirt Guardate questa con l'unicorno, una t-shirt classica. Questa 3,99. Poi dopo vediamo questa qui, cioè notare, questa è una ufficiale Disney, oltretutto con mini, cioè carinissima. Anche questa 3,99. Poi sempre pucciosissimo perché in estate pucciosità a go, Questa qui. Seppra t classica questa rosa, in questo caso il dettaglio è questo, il gelato e le, le caramelle. Questa qui 3,99 di tutto ho preso una M tranne questa qui perché veste un po' larga allora ho preso la S, quindi sarebbe il caso di provarle prima, comunque andiamo avanti con le pucciosità, il gatto con scritto eh, I'm unicorn as you wish, as you wish, con la faccia è proprio <ride> tremendo, questa 3,99 sempre, andiamo avanti, poi giustamente dopo Minnie non poteva mancare anche Topolino, eccolo qua, sempre ufficiale Disney, quindi Wow e costa invece di 12,99, l'ho pagata 3,99 quindi altra wow, poi vado un po' a random a farvele vedere questa <ride> questa è bellissima. Azzurra Soft Dreams, Qua, bellina con anche dettaglio il fiocchettino però nella parte intera del colletto 1,99. Prezzo di listino 12,99, ma io l'ho pagata 1,99. Poi, cioè io adoro queste magliette, anche un po' colorate in estate. Yes WiFi, yes Love, yes Life è carina, è stampata gommata e particolare, Rosina, anche questa l'ho pagata a 1,99. Io amo le t-shirt in estate, io le amo. Poi, altra carina. Guardate questa. Qui è scritto, good morning, hashtag coffee, hashtag banana. e il gattino, i cuoricini, la banana, l'altro gatto, il caffè, il caffè Kauai. è carinissima, se per il dettaglio del fiocchettino nella parte interna. Anche questa l'ho pagata. Invece 12,99 l'ho pagata 1,99. E' carinissima. Per me poi vediamo le altre pucciose. Parliamo. Parliamone di questa. C'è. Con tutti gli unicorni. è carinissima. Questa ha le manichine. Eccola qua. è raffita dentro. Eh è una, sembra una crop top quindi è larga ma non tanto lunga quindi sta proprio altezza della cintura dei jeans quindi non è più troppo corta e questa 3,99 poi andiamo avanti altra carinissima per me questa qui con tutti gli emoji e le scritte anche questa sembra un po crop perché è larghina ma cortina, sempre e comunque in vita, sempre pancia coperta, che a prezzo pieno costava 9,99, ma io l'ho pagata 3,99 con i saldi, wow! Andiamo! Oh, questa è bellissima! Sì. Questa è di Minnie, che ha una faccia diversa ogni giorno a settimana, quindi Monday, Tuesday, Wednesday, è sempre la faccia diversa fino ad arrivare al sorridente di sabato e domenica. Allora, è questa qui, sempre ufficiale Disney, dove l'etichetta? Ah, eccola, 3,99 invece di 12,99, qui sono anche dei bei saldi. Poi dopo, ultime due cose particolari in questo caso, questa qui, che è semplice, però è bella perché sembra fatta in lurex, guardatela da vicino. T-shirt classica ma con un tessuto particolare, luccicante e bella. Questa 3.99 invece di 7.99, c'era in tanti colori, andiamo sul lilla, però c'era azzurra, bellissima, rosa. E poi l'ultima che forse devo mostrarvi indossata perché si capisce meglio. Questa canotta qui bella larga, bella. I dettagli sono qui dietro, eccoli qua, che ha questa le chiusura così e poi con il fiocchetto allora vi dico il prezzo poi me la faccio vedere indossata questa 2,99 invece di 12,99 allora aspettate che ve la mostro eccoci allora la canotta è questa vedete che viene bella larghina fru come piacciono a me ha i dettagli in pizzo magari ci voleva un altro ma fa lo stesso ha i dettagli in pizzo qui e poi il dietro che è fatto così, non so se si vede, che è molto bello. Allora, Dunque, a questi prezzi, restiamo così comunque, eccoci, a questi prezzi che già sono wow, super saldi e poi cose particolarissime, dobbiamo aggiungerci un altro 20% per il compleanno, quindi vedrete alla fine che ho davvero speso una cavolata. di essere a posto per tutto l'anno, fatemi sapere se voi con i saldi prendete queste cose carinissime perché a prezzo pieno mi sembra troppo, ma a prezzo scontato, con i saldi io le tengo d'occhio. Terranova per le magliette è fantastica, io le uso da tanto, le stampe, anche lavandole e lavatrici, non si scoloriscono, non si sbriciolano le maglie restano belle in forma quindi davvero mi piace un sacco allora fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di video con questa canotta fantastica devo trovare un altro giuseno ma la canotta è troppo bella comunque sia condividete questo video con le vostre amiche amanti dello shopping carino, puccioso, kawaii a un'età che eh, non sentiamo l'età che abbiamo ed è perché no con i saldi oltretutto se ti è piaciuto questo video mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video ciao